Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di la lasciare anche un like ho fatto un tutorial su come aggiustare Epic Games tanti ma tanti mesi fa e oggi con una nuova soluzione ai nostri problemi Epic Games finalmente si è svegliato a darci una mano nel senso hanno aggiunto la verifica dei file di un gioco quindi se avete problemi con un gioco su Epic Games per esempio, l'unico gioco installato da Epic Games è Among Us, ho dovuto per forza scaricare un gioco, tanto per farvi uh, vedere. Se andiamo su Gestisci, qui c'è scritto Verifica i file. Ok, molto semplice, Verifica i file. Clicchiamo su Verifica. Ha fatto già la verifica del gioco, vabbè, è un gioco di 200 MB e vediamo se si avvia, ok, vediamo esecuzione, in corso, e voilà si, si è avviato Among Us, Beh, un gioco semplicissimo quindi, spero tanto che questo video vi è stato utilissimo sia a fare la verifica dei file perché la verifica è molto importante soprattutto su moltissimi launcher come Steam, Ubisoft, Origin, Epic Games, GOG Galaxy Galaxy è il migliore soprattutto anche a contare le ore di quanto tempo passiamo vicino ai giochi è. Quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial E mi raccomando se avete problemi in, um, non esitate a commentare e non esitate a cliccare il link del server discord Quindi di entrare nel server discord e richiedere aiuto Tutto qua Ok quindi ciao